Buongiorno a tutti, mi presento, sono Roberto Marini e sarò il vostro presentatore per la compagnia Ads Residual che ha creato un business veramente incredibile e innovativo per quanto riguarda il marketplace, cioè il mercato sia finanziario che economico relativo al traffico e pubblicità online. Che cosa è Ads Residual? È una comunità di persone che hanno una visione molto molto specifica ma allo stesso tempo molto semplice quello che ci permette di fare questa compagnia di advertising è generare tramite un concetto innovativo guadagni determinati dal fatto che il mercato al momento in espansione più grande all'interno di tutta la rete internet è quella della pubblicità con un piano a lungo termine per diventare effettivamente una delle migliori compagnie sul mercato e che ci permette di ottenere veloci risultati grazie al piano marketing incredibile che andrei a scoprire nel proseguo di questa video presentazione grazie a un pdf o per meglio dire un powerpoint apposito per far sì che tutte le informazioni ti vengano dispiegate al completo e in più avere la possibilità di ottenere supporto continuativo dal team di creazione di questo business che è un gruppo di networker esperti che ormai hanno già chiaro in mente come riuscire in questo anno 2016 e poi nel 2017 a sfondare completamente questo tipo di opportunità nel mercato della pubblicità online. Che cosa quindi si va a comprendere innanzitutto dalla pagina principale che stiamo vedendo di Ads Residual? Qual è sicuramente il piano basato sul fatto che abbiamo la possibilità di ottenere un 10% di guadagno come commissione diretta da parte degli acquisti dei nostri referenti e capirete bene che in questo sito l'unico acquisto che si fa è uno solo per un pacchetto per persona ed è un pacchetto che si acquista mensilmente a un costo veramente ridotto di 50 dollari quindi nessun'altra spesa ulteriore. C'è la possibilità di avere un bonus binario del 10% dalla gamba debole che quindi è quella che andrà a generare meno volume di vendita all'interno della nostra struttura per un massimo di 1000$ al giorno. C'è la possibilità di guadagnare un dollaro per ciascuna persona che sarà inserita all'interno del nostro team a prescindere che sia un nostro diretto o un nostro indiretto sia nella gamba forte che debole. Per un totale di 18 livelli, e in più, cosa più importante, c'è la possibilità di ottenere un guadagno grazie ai pay per click, cioè alla visualizzazione di pubblicità da parte di altri utenti all'interno della piattaforma, che ci permetteranno di avere una revenue sharing generata che farà sì che tutti possano ottenere un guadagno anche indipendente dalle sponsorizzazioni. Questa è effettivamente la nuova generazione dell'online marketing, perché ci permette di accelerare i nostri business in modo molto efficiente, essendo noi i pionieri di questa compagnia e quindi coloro i quali stanno partendo per primi all'interno di questo tipo di società che sta nascendo per generare dei risultati all'interno dell'online. C'è la possibilità poi ovviamente di contattare il supporto in qualsiasi istante e ora quello che voglio andare a mostrarvi è l'interno effettivo del sistema, perché come sempre sono un utente che... Prima di promuovere un business ci si iscrive e vorrei farvi notare che ho già guadagnato senza aver sponsorizzato direttamente nessuno, già 2 dollari, che direi, anche se possano sembrare pochi, sono comunque un guadagno non determinato dal mio lavoro personale, ma dal fatto che, come dicevamo in precedenza, si guadagna un dollaro per ciascuna persona che è inserita all'interno della nostra genealogia, che acquista l'unico pack, che è il pack effettivo di advertising della compagnia, che ha un costo di 50 dollari ed è un costo che si va a sostenere mensilmente una volta al mese quindi abbiamo una spesa di pochi euro 45 euro circa ogni mese per assicurarci poi la possibilità di avere una rendita passiva dai pay per click che la compagnia metterà a disposizione nel momento effettivo in cui il lancio completo sarà generato e quindi tutti avranno la possibilità di guadagnare passivamente da questo tipo di sistema c'è la possibilità di crearsi il proprio network quindi strutturando una genealogia e c'è la possibilità di sfruttare questi due differenti wallet che sono il cash wallet e il business wallet così come verrà spiegato all'interno della presentazione che andrò a fare poco dopo all'interno di questo video tramite il pdf una volta che la persona decide di iscriversi e eh, ci sarà un video tutorial apposito redatto sempre dalla mia persona per farvi avere le informazioni necessarie al come vada ad essere creato un account e soprattutto come vada ad essere acquistato il proprio pack all'interno di questa compagnia vi permetterà di automatizzare il processo in maniera semplice. In più scoprirete che c'è un gruppo tutto italiano che sta già nascendo e sta espandendosi a livelli inverosimili perché velocissimamente nel giro di pochi giorni, stiamo parlando di settimane neanche, tutti stanno cominciando a comprendere effettivamente il potenziale di Ads Residual e quindi fusi assieme col gruppo ufficiale dove siamo in collegamento direttamente con il fondatore della compagnia e che quindi è una delle persone principali che si è esposta all'interno di questo tipo di programma e ci ha messo la faccia per dare testimonianza di questo possiamo trovare anche vari leader che per chi non fossero conosciuti sono personaggi che in ambito francese stanno avendo risultati strepitosi in qualsiasi tipo di business e questo è uno degli ultimi ritiri fatto proprio oggi per esempio di 7.015 dollari quindi stiamo capendo che la compagnia nonostante sia nata da veramente poco stia già pagando tassi di guadagno elevatissimi, questo grazie al piano compensativi che è sbalorditivo. Avrete quindi supporto sia nel nostro gruppo italiano che nel gruppo internazionale per i quesiti magari che noi ancora non siamo in grado di risolvere, ma daremo ovviamente prova di essere esperti e professionisti nel settore per poter far sì che tutti abbiano la possibilità di lanciare il loro business in modo completo. In più ci saranno anche i tutorial come dicevo sia per la registrazione del proprio account e qui in questo caso sto mostrando l'email che si riceve poi a completa registrazione per confermare per l'appunto tramite un link la propria registrazione e poi la email di conferma dell'acquisto effettuato del pack mensile che ci permette di avere il nostro traffico e le nostre rendite passive e la nostra posizione in genealogia a tutti gli effetti tramite PAIR. ora Spero che la presentazione che andrei a vedere successivamente in questo video ti possa dare completamente tutte le informazioni di cui necessiti per capire al 100% questo business. Spero di vederti al più presto all'interno della nostra genealogia e all'interno del nostro gruppo Facebook e un saluto da Roberto Marini, tante care cose e a risentirci presto. Bene, eccoci qua la presentazione in PowerPoint di Ads Residual per aumentare la nostra visibilità all'interno della rete internet nel mentre che guadagniamo. Che cosa è quindi Ads Residual Italia, il gruppo ufficiale italiano che si occuperà di promuovere questo business e di dare supporto a tutti gli utenti che vorranno prendere parte alla nostra struttura? Si occuperà di dare effettivamente tutto il materiale completo di pagine web, spiegazioni, pdf e tutto il supporto necessario per attivarsi all'interno della piattaforma e incominciare questo business nel migliore dei modi. La società è una piattaforma pubblicitaria specializzata nella pubblicità online con l'obiettivo di sviluppare una grande comunità internazionale con una visione molto semplice, assumere un ruolo fondamentale nel mercato dell'advertising, quindi della pubblicità online, che è inserita all'interno dei quattro settori che sono in forte crescita, stiamo parlando ovviamente del settore di pubblicità online all'interno di internet, all'interno degli e-commerce e grazie al network marketing. Ads Residual quindi è una società fondata da un gruppo di esperti networker con lo scopo di offrire un'opportunità a lungo termine ai suoi membri a quale darà la possibilità di raggiungere la libertà finanziaria. Il mercato digitale della pubblicità è un mercato che al giorno d'oggi vale 163 miliardi di dollari. Quindi stiamo parlando di una crescita annuale che ammonta al momento al 14,6%. Nel 2018 la pubblicità online supererà quella fatta nelle televisioni e in soli 4 anni ha triplicato la sua espansione all'interno del mercato. I servizi offerti da Ads Residual saranno molto semplici. Sarà un servizio di pubblicità di qualità mirata e geolocalizzata che migliorerà la visibilità e quindi conseguentemente la possibilità di ottenere vendite per qualsiasi business owner o network marketing online, e in più un servizio di pay per click dove ci sarà la possibilità per i membri di essere retribuiti per guardare gli annunci pubblicitari che saranno pubblicati all'interno di Ads Residual. Qual è la particolarità quindi di questo network marketing che siamo andati a creare? Innanzitutto le compagnie ordinarie come ben sappiamo per arrivare ai clienti passano da fonti terze, quindi passano per annunci pubblicitari determinati da fonti televisive o radio, oppure per esempio da volantini, manifesti e tutto quello che è il classico modo di fare pubblicità, ma grazie ad AdResidual tu sarai la persona che avrà contatto diretto con i clienti, perché tu sarai l'inserzionista e il visualizzatore delle pubblicità al tempo stesso come iniziare all'interno di ads residual si diventa membri tramite una semplice azione per diventare attivi all'interno della piattaforma è necessario acquistare un pacchetto pubblicitario chiamato ad pack questo ad ha un costo fisso mensile di 50 dollari che ci dà la possibilità di ottenere crediti pubblicitari sulla nostra piattaforma la pubblicità di guadagnare fino a 150 dollari guardando annunci pubblicitari al mese e in più la possibilità di fare carriera avendo accesso al piano compensativo. Senza l'acquisto del pacchetto pubblicitario ovviamente non c'è l'attivazione dentro la piattaforma e quindi è uno step obbligatorio per chi vorreste prendere parte alla iniziativa. Il piano compensativo si ripete poi e si ripercuote in 5 differenti modalità di guadagno molto semplice da capire. La finanziaria diretta, il bonus binario, il bonus su 18 livelli, il pay per click e il bonus residuo. L'affiliazione diretta è il bonus principale che la compagnia ci mette a disposizione con un 10% di commissione diretta per ogni acquisto che i nostri referenti faranno del loro pack mensile che si traduce quindi in, una, in un guadagno di 5 dollari per pack acquistato e questo guadagno quindi è residuo mensile ogni qualvolta il pack verrà riattivato un bonus binario del 10% sul volume di guadagni totali generato all'interno della nostra gamba debole con un massimo guadagno di 1000 dollari al giorno un bonus su 18 livelli e questa è veramente la cosa più interessante ed effettiva per anche quelli che non riusciranno a creare la rete perché grazie allo spillover otterranno comunque un dollaro bonus per ogni membro presente all'interno della loro rete binaria a prescindere di quale gamba sia quella nella quale questa persona è stata situata sino a 18 livelli. Il pay to click poi ci permetterà di guadagnare fino a 150$ dollari visualizzando annunci pubblicitari e quindi qua sta a significare che ci sarà una rendita passiva anche per tutti quelli che non avranno intenzione di costruirsi una rete. Ci sarà la possibilità poi di ottenere effettivamente un bonus residuo mensile perché espandendo la nostra rete riceveremo mensilmente tutte le commissioni di rete dei membri attivi che rinnoveranno il pacchetto e questo genererà 5 fonti diverse di guadagno all'interno di Ads Residual. L'affiliazione diretta è quella che ci permette di ricevere il 10% di commissione per ogni referente diretto. Quindi facendo un esempio di 5 referenti diretti, riusciremo a generare un totale di 25 dollari ogni mese. Il bonus binario è quello che ci permette, dalle due gambe che si vanno a strutturare, perché il binario si struttura sempre su una gamba sinistra e una gamba destra, la possibilità di generare un 10% di guadagno sul valore di vendita della gamba più debole. Quindi per esempio, come in questo schemino, se nel nostro primo livello, secondo livello, terzo e così via, ci saranno un totale di volumi di vendita, per esempio di 1000 dollari nella gamba sinistra e 2500 dollari nella gamba destra, il nostro 10% ci verrà elargito dalla gamba da 1000 dollari, cioè quella che starà generando meno volume di vendita. Questo farà sì che noi otterremo un ulteriore bonus di 100 dollari, il bonus inoltre sui 18 livelli dove si riceve un dollaro per ogni membro nella propria rete binaria si espande effettivamente in maniera esponenziale. Questo perché il guadagno potenziale massimo a comple completo riempimento di tutti i 18 livelli ammonta a un totale di 524.286 dollari. Stiamo parlando già di guadagni che già solo al Livello intermedio di tutta questa strutturazione ci permettono di guadagnare un reddito residuo mensile che si aggira dai 500 ai 1000 dollari al mese. Quindi non è sicuramente male un reddito residuo mensile per ogni riattivazione di PAC che ci va a generare questo quantitativo di guadagno semplicemente perché si sta andando a creare una struttura che è determinata non solo dal nostro lavoro personale ma dal lavoro quindi di tutto il team. I bonus pubblicitari poi sono suddivisi all'interno di quello che è il cash wallet per un totale del 60% e all'interno del business wallet per un 40%. Andiamo a fare un esempio con un totale di commissioni generato dal business di 1000 dollari. 600 dollari quindi il 60% saranno destinati al cash wallet dove sarà possibile fare il prelievo di tutti questi fondi rinnovare il nostro pack mensile quindi senza spendere più un centesimo di tasca oppure trasferirli all'interno del business wallet nel business wallet invece dove avremo il 40% di queste commissioni e cioè in questo esempio 400 dollari potremo sempre sfruttare questi guadagni per fare un rinnovo del pack o per l'acquisto delle campagne pubblicitarie e per chiunque andrà a creare la campagna pubblicitaria otterrà un 50% di commissione su tutti gli annunci visualizzati dalla rete che andrà a visualizzare ovviamente le pubblicità che noi staremo andando ad acquistare per un totale di 50 centesimi per clic fino a un guadagno massimo di 150 dollari. Questo vi farà ben capire che in realtà c'è una rendita passiva molto più elevata rispetto al costo del pacchetto che quindi non solo ci permetterà di riacquistarlo in modo gratuito, ma avremo anche la possibilità quindi di generare una rendita ulteriore da devolvere a quello che desideriamo. Il Business Wallet sarà utilizzato per sviluppare il tuo team, con la possibilità di creare quindi campagne pubblicitarie, dove il costo per ogni click, ripeto, è di 50 centesimi, e i membri che non riusciranno a generare un guadagno di almeno 150 dollari alla scadenza dei 30 giorni di attivazione, avranno la possibilità di guadagnare dagli annunci pubblicitari e guadagnare la, la metà del valore del costo di ogni click. Il bonus residuo mensile si va a ripercuotere in questi termini perché se all'interno del cash wallet dopo i 30 giorni di attivazione noi scaduti questi 30 giorni andiamo a fare il rinnovo abbiamo sempre la possibilità di suddividere questi guadagni che vanno ad essere generati passivamente dall'acquisto del nostro pacchetto tra cash wallet e business wallet e avremo la possibilità all'interno del business wallet di tenere il 40% delle commissioni, quindi avere il 100% dei guadagni che noi abbiamo generato se non decidiamo di rinnovare il nostro pack per poter ritirare tutto quello che abbiamo guadagnato. L'ad pack, quindi da 50 dollari rende attivo il tuo cash wallet per un periodo di 30 giorni, scaduti i 30 giorni potrai scegliere di A, riattivare il tuo pacchetto e quindi il tuo ad pack per altri 30 giorni e suddividere i guadagni ottenuti tra cash wallet e business wallet oppure non riattivare il tuo ad pack e trasferire il 100% dei guadagni nel business wallet così poi da prelevare tutta la somma. Non cercare quindi altrove altre opportunità in questo momento che ti possano sembrare effettivamente valide perché qua sei nel posto giusto. Se pensi di riuscire a creare un grande team, se pensi o credi di riuscire a sviluppare soltanto una gamba forte o pensi di non riuscire ad avere abbastanza referenti, con ads residual non metterti questi problemi perché riuscirai a guadagnare in ogni caso grazie a questo strabiliante pieno compensi. Az residual italia quindi è lieta di darti il benvenuto o la benvenuta all'interno di questo tipo di sistema speriamo vivamente di vedere la tua persona all'interno del nostro trim nel più breve tempo possibile grazie per aver guardato questa video presentazione un caro saluto da roberto marini il tuo presentatore buona giornata e tante care cose